Navigando nell'incubo le crociere più estreme. Benvenuti a bordo, oggi ci addentriamo nell'oceano per scoprire le crociere più estreme mai registrate, onde gigantesche, tempesta improvvise e guasti tecnici metteranno a dura prova le capacità degli equipaggi e il coraggio dei passeggeri. Preparatevi a navigare nell'incubo insieme a noi in questo video che vi mostrerà 10 momenti di tensione. Crociere che attraversano tempeste e onde giganti. E ora salite a bordo della nave del pirata RB e partiamo per l'avventura. 10 Queen Elizabeth. Oggi vi parleremo di una nave da crociera iconica la Queen Elizabeth e della sua battaglia contro una tempesta selvaggia con 20 uragani spaventosi. Nel 2011 la nave da crociera Queen Elizabeth è stata protagonista in un video mentre navigava attraverso l'oceano Atlantico durante una tempesta di mare Forza 11i. Nonostante fosse stata costruita per resistere a condizioni meteorologiche estreme la nave è stata messa a dura prova dalla tempesta che aveva creato grandi onde in mare aperto. Il comandante cambiò rotta per evitare di attraversare l'uragano ma la tempesta li aveva raggiunti ugualmente e la nave dovette affrontarla. Nel video potrete osservare la Queen Elizabeth navigare attraverso onde alte 16 metri e forti venti che raggiungevano i 115 km orari un'esperienza davvero impressionante. 9. Oshana. Nel Golfo di Biscaglia le tempeste possono essere estremamente violente e provocando onde gigantesche. Nonostante non sia uno dei mari più grandi, il Golfo di Biscaglia ha una reputazione molto negativa. A causa della sua ferocia, le onde che si originano dalle tempeste nel Nord Atlantico possono innescare enormi tempeste in questa zona, che mettono a dura prova anche le navi da crociera più grandi e resistenti. Il 25 aprile 2012 la nave da crociera oceana è stata costretta a navigare attraverso queste acque pericolose. La nave ha dovuto resistere ai forti venti che raggiungevano i 120 km orari e onde alte 10 metri. Nonostante la tempesta fosse stata molto forte e intensa la nave è riuscita a superarla grazie alla competenza dell'equipaggio e alla sua robusta corazza. 8. Norwegian Breakway La nave da crociera Norwegian Breakway con oltre 4.000 passeggeri a bordo è stata sopraffatta da una violenta tempesta. Mentre tornava dalle Bahamas la tempesta è stata causata da un rapido abbassamento della temperatura. Alcuni meteorologi hanno definito come ciclone bomba denominato Hyper of Genesis. Per tre giorni la nave è stata sobbalzata costantemente. Anche se questa nave è stata costruita per resistere a forti tempeste. Alcuni passeggeri hanno preferito dormire nei corridoi a causa dell'acqua che entrava nelle loro cabine, altri erano così traumatizzati che hanno temuto per la loro vita. Mentre onde giganti causavano il forte rollio della nave, nonostante gli eventi drammatici l'equipaggio ha lavorato duramente per mantenere la nave in sicurezza. E la Norwegian Breakway è riuscita a superare la tempesta. Tuttavia l'esperienza ha sicuramente lasciato un segno sui passeggeri e sull'equipaggio a bordo della nave. 7. Mes Vendam. Vediamo questa nave che si è trovata in mezzo a una tempesta gigantesca. Durante la rotta dalle Falkland alla Patagonia al culmine della navigazione del Capo Olli. Questa zona è considerata una delle sfide nautiche più ardue al mondo, le acque intorno al Capurm. Sono particolarmente pericolose a causa dei forti venti delle onde e della presenza di iceberg. La tempesta ha creato onde alte quasi 30 metri e la temperatura esterna della nave è scesa a 7 gradi. L'uragano di categoria 1 ha generato venti fortissimi a 130 km orari. Il comandante della nave ha dichiarato ai media che questa è stata la peggiore tempesta che abbia mai attraversato in 27 anni di carriera. Alla fine la nave da crociera ha perso un'ancora e parte del ponte di Poppa, e i vari pannelli sono volati via. Ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito, la nave ha ripreso il servizio dopo la riparazione dei danni causati dalla tempesta. 6. Anthem of the Sis: Una delle più grandi e nuova crociere del mondo. La nave da crociera Royal Caribbean di 170.000 tonnellate doveva raggiungere la sua ultima tappa dopo essere stata colpita da una potente tempesta che ha danneggiato la nave, lasciando alcuni passeggeri sotto shock. Il feroce maltempo che ha colpito la nave ha costretto il comandante a confinare i passeggeri nelle loro cabine. La tempesta ha generato onde alte 10 metri e raffiche di vento fino a 120 km orari. Infatti l'indicatore dei venti sui monitor della nave mostrava una velocità di 106 nodi che equivale a circa 196 km h Sfortunatamente quattro passeggeri rimasero feriti. Durante la tempesta tutti gli occupanti della nave furono sballottati dai forti venti e dalle onde giganti, che hanno scosso la nave selvaggiamente. Alcuni mobili rovesciandosi ruppero la vetrata del tetto che è crollata dentro uno dei corridoi. 5 Carnival Triumph la nave da crociera Carnival Triumph appartenente alla flotta di Carnival Cruise Line. Si è scontrata con il ponte mobile. Si allentarono gli ormeggi a causa del forte temporale che si è abbattuto sulla costa dell'Alabama con i forti venti che raggiungevano i 110 km orari. Quattro rimorchiatori accorsero per aiutare la nave della Carnival per guidarla al molo. I danni causati da questo incidente furono diversi. Sebbene il più sorprendente fu uno squarcio nello scafo della nave lungo 6 metri e largo 1. 4. Gram Voyager. Il transatlantico con circa 732 passi è stato colpito da raffiche di vento di mare forza 11 onde alte 15 metri. Si dirigeva a Barcellona dalla Tunisia. La crociera di lusso ha dovuto richiedere l'SOS dopo aver perso le comunicazioni e la maggior parte della potenza del motore a causa delle forti maracciate di tempesta. Una petroliera si diresse verso l'area dopo che il transatlantico ha richiesto aiuto. Anche diversi rimorchiatori partirono dai porti spagnoli di Valencia e Palma di Mallorca per aiutare la nave. Fortunatamente la nave è stata in grado di resistere alla tempesta e raggiungere il porto della Sardegna. Non rimase nessuno gravemente ferito. 3. Brilliant of the Seas Nell'agosto del 2007 la nave da crociera Brilliant of the Seas della compagnia Royal Caribbean è stata colpita da una grande tempesta mentre era ormeggiata nel porto di Civitavecchia Roma. A causa del forte vento la nave iniziò a rollare fino a quando non si liberò dal suo ormeggio. Fortunatamente un rimorchiatore è stato in grado di intervenire prontamente e impedire alla gigantesca nave da crociera di andare alla deriva e fuori controllo. Le autorità portuali hanno subito lanciato il protocollo di emergenza. Inviato tutti i loro rimorchiatori per fermare il Colosso. Riuscendo a bloccare la nave essendo abbastanza vicino sono riusciti a riormeggiarla senza incidenti. Senza dubbio la pronta reazione del primo rimorchiatore ha evitato che questo incidente si trasformasse in una tragedia. Due Norwegian Skype. Questa enorme nave da crociera è stata investita da forti raffiche di vento che raggiunsero i 190 km orari. Poche ore dopo che la nave da crociera ha lasciato la città di New York diretta in Florida. In un video amatoriale di uno dei passeggeri della nave. Possiamo vedere come molti di essi siano entrati nel panico. E alcuni di loro sono rimasti feriti. Dato il tremendo rollio della crociera, che fece volare molti oggetti ovunque. La compagnia di crociere di lusso ha pubblicato una dichiarazione dicendo che poco prima della mezzanotte di domenica 3 marzo la nave ha incontrato un maltempo inaspettato. Sotto forma di raffiche di venti improvvisi ed estremi. Che hanno fatto rollare la nave che non era nemmeno in grado di seguire il corso stabilito. 1. Viking Sky. La tempesta che ha colpito la nave da crociera Viking Sky al largo delle coste norvegesi. È stata davvero caotica e pericolosa la nave ha riscontrato gravi problemi con i motori ha cominciato ad inclinarsi pericolosamente causando l'allagamento di alcune parti della nave. I media norvegesi hanno riportato che il vento raggiunse gli 80 km all'ora e onde alte 10 metri. La nave è andata alla deriva e ha dovuto gettare le ancore per mantenere la sua posizione. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per far evacuare più di 400 passeggeri, utilizzando 5 elicotteri in condizioni difficili con onde alte. E venti forti alla fine la nave è stata assistita da rimorchiatori e riportata in porto. Furono messi in salvo 436 passeggeri e 458 membri dell'equipaggio. Grazie per aver guardato il mio video, se ti è piaciuto ti invito a lasciare un like e un commento qui sotto per farmi sapere la tua opinione e suggerire eventuali temi che vorresti vedere in futuro. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale YouTube per non perdere i prossimi video. E a seguirmi sui social dove condivido informazioni, curiosità e approfondimenti sui temi trattati nei miei video. Trovi tutti i link alle mie pagine social e al mio blog nella descrizione qui sotto grazie ancora per il tuo supporto e a presto.